una breve riflessione rispetto a quello che in un'ottica appunto di eternità eh, significa eh, il termine di riposo. E perché partiamo da qui? Ecco, partiamo da qui perché ehm, sicuramente una delle caratteristiche, eh, per, eh, diciamo in via negativa, che possiamo riconoscere, essere appartenere insomma alla vita dell'eternità per come le sacre scritture ce ne parlano ecco una caratteristica in, in, che possiamo evincere passando dal negativo è appunto la caratteristica di una vita di riposo nel riposo dell'eternità perché si parla di riposo proviamo a vedere se noi abbiamo sottoposto durante la nostra vita la nostra volontà alle leggi che Dio ha dato al popolo di Israele e quindi anche a noi cristiani è diciamo, forse possibile pensare che questo, questa sottomissione diciamo, della nostra volontà alla volontà eh, del Signore ci porterà ad un'eternità in cui ci sarà una, eh, un proseguimento di questa condizione, dove la nostra libertà e la nostra volontà saranno perfettamente iscritte in Dio. Questo modo, diciamo, di, di pensare ci porta a dedurre che nel modo in cui noi viviamo le nostre scelte, naturalmente il Signore ci rispetta, ci rispetta a tal punto da regalarci un'eternità proprio in ordine a come noi abbiamo eh, scelto di vivere questa vita possiamo dire, nel chronos, nel tempo, nella vicenda umana che noi conosciamo come vita terrena. Riguardo quindi al, al discorso sul riposo, potremmo dire che se durante questa vita abbiamo ordinato il nostro agire in riferimento al riposo di Shabbat, ad esempio, che è una, eh, una legge fondamentale che il Signore ci ha dato, e se abbiamo vissuto nel rispetto di tutto ciò che implica tale osservanza di Shabbat, possiamo pensare che avremo un'eternità beata di riposo inteso con tutto ciò che, eh, questi, che, diciamo che il termine Shabbat implica se invece noi non ordiniamo la nostra vita diciamo in funzione quasi no? del riposo di Shabbat e quindi ci lasciamo eh, travolgere anche da, questa, eh, da questo tourbillon, da questo affannarsi che nel quotidiano noi conosciamo e, e che ci risucchia e ci, ci veramente mh, ci disgiunge da quello che è invece il, la nostra necessità anche di riposarci e eh, in qualche modo scegliamo, tra virgolette, anche la nostra condanna naturalmente qua non vogliamo entrare in un giudizio universale o e nemmeno in un giudizio personale di nessuno però eh, vogliamo semplicemente segnalare come veramente eh, il Signore dicendoci di, di eh, rispettare il riposo di Shabbat evidentemente ha tante ragioni di cui noi forse possiamo solo intuire una parte e però ci pare importante sottolineare almeno questa parte. Cosa, eh, cosa significa quindi eh, rispettare Shabbat? Vediamo che cosa significa evidentemente Shabbat eh, nella piccola parte che, che ci interessa a noi oggi. Quando eh, la scrittura ci dice che eh, il Signore dopo la crea creazione e il testo biblico dice vai na fash, cioè eh, sbuffò. Vediamo che cosa significa questo sbuffare. E fash sentiamo anche dal punto di vista fonetico che ci riporta al alla parola nefesh, no? cambiano le vocali ma le consonanti sono le medesime sappiamo che in ebraico eh, dobbiamo anche guardare questo aspetto della ricorrenza, della, eh, diciamo, della composizione delle parole dal punto di vista consonantico nafesh significa sbuffare, nefesh significa quello che noi eh, traduciamo con... Eh, persona intesa dal punto di vista eh, forse spirituale, l'anima potremmo dire con diciamo, una traduzione un po' grossolana. Quello che eh, però eh, eh, sentiamo come livello semantico ricorrente tra questi due termini è quello che noi in, in greco potremmo tradurre mettendo insieme sia la parola psyche sia la parola zoe. Cioè, eh, psuche come, che noi traduciamo appunto con anima, eh, talvolta con spirito, eh, diciamo dal punto di vista... Eh, eh, Italiano, dalla parola psuche deriva la parola psicologia, quindi tutto quello che fa parte anche del mondo cognitivo della persona, e zoe come, ehm, zoe come inteso come vita non come bios, quindi non come vita biologica, ma come eh, vita appunto eterna. In questo caso, dal punto di vista cristiano. Quindi eh, cerchiamo di capire dietro a questo termine di eh, nafash che cosa si cela. E, quando noi ehm, pensiamo e eh, riflettiamo su questo termine, va, su questa espressione, va in afash, quindi eh, sbuffò, sentiamo che è come se Dio desse un alito di vita a tutta la creazione proprio eh, nel giorno di Shabbat, nel riposo di Shabbat, ecco potremmo dire. Quindi dal punto di vista metafisico possiamo dire anche che ehm, nel, nello Shabbat eh, l'atto puro dello sbuffare, del creare, non può avere un mutamento in sé e questo sicuramente ci rimanda anche al concetto eh, di contemplazione. Troviamo una conferma, se possibile, di queste riflessioni ehm, se rileggiamo con attenzione il Vangelo di Giovanni al capitolo 20 al versetto 19, dove Gesù per due volte dice, eh, entrando, pace a voi. Ecco, questo pace a voi, al versetto 22, ehm, è seguito dal eh, verbo enefusesen. Che cosa significa enefusesen? Questo verbo è dato dall'unione dall della crasi della particella en e il verbo eh, fusao, che significa, letteralmente, soffiare. Ma anche sbuffare. Quindi, se eh, sentiamo il, il significato profondo di questo Vai na Fasce, lo risentiamo come un eco nel momento in cui Gesù eh, rientra, dà pace ai suoi discepoli e enephysesen, cioè sbuffa, dà questo alito di vita, eh, soffia questo alito di vita e porta quasi a compimento, potremmo dire, ehm, ciò che aveva iniziato in quel primo giorno di Shabbat al termine, eh, potremmo dire, della creazione è quasi un'apoteosi della creazione quindi eh, aggiungiamo che nel termine Shabbat si nasconde la parola Shevet che significa sedersi e riposarsi in ebraico tutto ciò quindi per dire che il cerchio si chiude, nel riposo di Shabbat noi possiamo pregustare quello che sarà il riposo dell'eternità beata per i figli di Dio che eh, scelgono Cristo nella loro vita perché desiderano sceglierlo per l'eternità e in questa eternità beata, in questo riposo beato ed eterno, potremmo dire nel leone eterno ritroveremo tutte queste caratteristiche, cioè ritroveremo questo Vaina Fash, ritroveremo questo Nefusesen e ritroveremo questo shevet. Al contrario appunto di ciò che accade per gli adoratori della bestia che invece avranno un'eternità senza riposo. Questo può rimanere come memento, come promemoria per tutti noi. Per rispettare il giorno di Shabbat, con tutto ciò che questo significa nella nostra vita, per la nostra vita, diciamo, dal punto di vista pragmatico, comportamentale, delle nostre relazioni, dei nostri affari, dei nostri negozi, eh, per dirlo alla, t alla Latina, durante la settimana, e appunto e per avere anche uno sguardo rivolto al cielo, rivolto a questa eternità che noi desideriamo e che desideriamo vivere in Cristo. Chiudiamo qua oggi, un piccolo pensiero, così un piccolo spunto di riflessione, anche per vivere bene questa settimana e per vivere bene questo Shabbat tra qualche giorno. Vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo se vi fa piacere di far girare i nostri video e se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale. Ciao, grazie!